Or dunque, di che la crema a me porgere per necessità? Che di necessità narrando, vado mica burle, vado a serenità. A me, caro di me, compare mio pretenzioso, di rima sull'italvelerone velerone privo né che di rifornimenti da postazione in ogni loco, a punto di ormeggio sicuro che di attracco possediamo. Adri? Che poi, interrogandomi, vado, mio cuore è mio, di medi per medi che, come una terna di dozzine, tu sei riuscito a sperperare con sinusciatteria. Eh. Che buono questo yogurt. Recati a me di per me in soccorso, mica graffiti ardente, bravo a tramutarmi! Ma ridestati, Dio veste minuscolo corpo di mille balaustra! La contingente mia condizione mi causa impedimento! Ma quale sovraempatica pronunzia vado dando? Dell'unzione mi son fatto sulla pelle vessillo, perdendo il calcolo di cui incalcolata rimase la traspirabilità del telo, in modo che sì che la crema penetrasse il legno! Sono incollato al ponte, Adri! <susurra> Ho rubato la nave di Crepeara, il padre nostro con violenta foga e furia scaraventai narcotizzato. Che di questa fuga della lupa di Romolo in innaffiante andiamo anelando. E l'incollarti a dedilegno la trave dell'apice tuo apicale a te che di la tua esistenza avevo comparando. E incollarti al ponte! Oh. Terra! Donde? Fascio di sole perpendicolare a pi greca 1-4 gradi. Siamo a salvi! No, ti prego, no. Dio, primo glielo di ventenne sul margine del collasso. Madri che fai? Andri, che scendi, ce ti, ti prego. Eh. Sigillare l'acqua, la vettura, arguta intuizione, mi è mancata. Oh, i bocchi, nulla ora mai recuperarsi. Può. Se ne diletta nella fuga, lo stagio è fugace. Ah. Energia potenziale esaurita, se il minore orbitale atomico mica ci ha permesso. Quale pepito di mare va susseguendosi? Ascendi all'albero, maestro mazzo visionario! Cosa bene, saranno le irdie mettonimiche tue? Oh mio Dio, cos'è no! Tutti Tu ti danni costoro che di per loro ha denaturazione indurrò! una recalcitranza 0 preparati a passare dei guai dei guai di dei molto grossi Dei di tu proteggeremo il mondo della dididuta da tutta di da, de de du da du dato da te tu e ciò la prossima volta che ti verrà in mente di imitare Cannarsi non solo ti tolgo da Netflix ma dalla tua vita tutta oh ma dai tentar tentavo di tentar tentativi da tentati tendenziosamente tendenti fettina Il di pura io bestia minuscola oh, ti santifico sì